Ciao a tutti e ciao a tutte ben arrivati ai nuovi iscritti, devo fare in fretta perché questo non è un video breve, vi avviso, E purtroppo adesso a ottobre le giornate sono sempre più brevi quindi penso tempo un'oretta e il sole tramonterà. Ecco, è un argomento, quello che voglio trattare oggi, che ho già eh, praticamente trattato in passato, ho toccato nei vari video, ma ho deciso di fare un, diciamo, una sorta di riassunto, perché è una necessità che traspare dai messaggi che ricevo da voi. Ne parlavo proprio anche l'altro giorno con il mio parrucchiere, dal quale sono tornata dopo <ride> varie peripezie, come vedete i capelli non crescono più perché continuo a tagliarli, Ehm veramente servono pochi accorgimenti per avere dei bei capelli bisogna saperli lavarli bene, bisogna trattarli con gentilezza bisogna saperli asciugare e soprattutto bisogna saperli maneggiare con, con, con cura ci sono dei piccolissimi accorgimenti ma che se uno non li conosce eh, appunto chi ne rimette sono i capelli Andiamo per gradi, parlando di capelli io in passato ho approfondito e straprofondito l'argomento capelli e ribadisco in questa sede che si tratta di materia morta quindi tutto quello che voi vedete è materia morta, la parte viva si trova sotto la nostra cute io di cosa sono fatti i capelli come sono fatti e tutto il resto vi lascio un link qui sopra ho parlato veramente a lungo e non penso che mm, voglio dilungarmi adesso il problema è che um, è importante saperli lavare bene e con i prodotti adatti per la nostra tipologia di capelli. Come riusciamo a capire quale, quando un prodotto è adatto a noi? Osservando come reagiscono la nostra cute e i nostri capelli. Un prodotto che schiuma tanto non è detto che eh, lavi anche bene, anzi lava forse spesso fin troppo quindi li va a sgrassare fin troppo e aggredisce la nostra cute. Un prodotto che schiuma poco non è detto che non lavi bene. Uh, prendiamo per esempio anche appunto, le erbe uh, lavanti come lo shikakai, come il sidr, il mio amato sidr, ebbene lavano benissimo senza fare il minimo di schiuma, quindi uh, le farine lavanti, di cui, anche di queste vi ho parlato in passato, qui io vi lascerò anche nell'info box del video il link ai vari argomenti che tocco adesso non schiumano ma lavano benissimo i capelli proprio perché hanno dei tensioattivi che però appunto in contatto con l'acqua non creano della schiuma, quindi è essenziale lavare i capelli con un prodotto adatto per la nostra tipologia di capelli, quindi se sono grassi non andare a detergere troppo e quindi a... Um, Stimolare troppo le ghiandole sebacee, se i capelli sono secchi appunto è importantissimo non utilizzare un tensio attivo troppo eh, sgrassante, eh, eh, che sia aggressivo, che risulti aggressivo. È importante anche in fase di lavaggio andare a massaggiare la nostra cute, quindi a stimolare eh, il microcircolo della nostra cute. Quindi... Personalmente dedico di solito mi piace lavare i capelli separatamente dal momento della doccia, proprio perché tra appunto lavarli ed asciugarli, ci impiego una buona mezz'oretta se non di più. Quindi vi consiglio di prendervi questo momento di, di coccolare voi e soprattutto la vostra cute e i vostri capelli, dedicando appunto dei buoni minuti in fase di, in fase di lavaggio a massaggiare la vostra cute con i polpastrelli quindi non con le unghie ma proprio con i polpastrelli facendo dei massaggi circolari uh, non è necessario fare una, due, tre passate di shampoo, ma scherziamo, <ride> veramente, se impariamo a massaggiare, a lavare bene eh, i nostri capelli, basta una sola passata di shampoo, io ho i capelli grassi con una sola passata di shampoo diluito, sentite bene, diluito, diluisco sempre il mio shampoo con dell'acqua in un bicchiere di plastica e poi lo verso appunto nei cardinali della testa, quindi qua dietro, sul, eh, sul lato, in testa, eh, insomma la testa e poi davanti. e poi inizio a massaggiare per bene, quindi una volta imparato a lavarli bene vi assicuro che non serviranno due o tre passate di shampoo, uno solo e anche diluito proprio per rendere meno aggressivi appunto i tensioattivi. Come vi dicevo in alternativa allo shampoo tradizionale c'è anche il co-wash, ho un video dedicato qui sul canale, trovato il balsamo ideale vedrete che è veramente una passeggiata e i vostri capelli lo ameranno sperimentate alternate sempre lo shampoo tradizionale che è appunto per le giornate frenetiche quando andiamo di fretta con le erbette lavanti con le noci con le arita, con la polvere di cider con la polvere di shikakai con il gasul che è l'argila saponifera quindi assolutamente sperimentate e capite cosa preferiscono e con cosa vanno più d'accordo i vostri capelli. E ovviamente non dimentichiamo delle farine, si possono lavare i capelli con le farine, la farina di ceci, la farina di lenticchie, eh, ho un articolo dedicato a questo tipo tipo di lavaggio dei capelli che è veramente molto molto delicato soprattutto se avete la cute sensibile vi consiglio di assolutamente sperimentare sperimentare in prima persona a prescindere di quello che possono dire gli altri che si sono trovati male o bene dovete assolutamente sperimentare e non demordere se anche la prima volta non vi trovate bene riprovate perché eh, provando a capire soprattutto cosa è andato storto perché non è andato a buon fine perché se il 90% delle persone si trovano bene vuol dire e voi no vuol dire ok che veramente i vostri capelli non vanno d'accordo con quel tipo di lavaggio, oppure che state sbagliando qualcosa. Quindi, ovviamente, se fate degli impacchi oleosi, non potete andare a toglierli con eh, il sider oppure con le farine, dovrete utilizzare uno shampoo tradizionale che eh, utilizza appunto dei tensioattivi che possono andare a togliere eh, appunto quella quota grassa che l'olio lascia sui eh, capelli. Ovviamente, se fate un impacco a, a base di eh, amido di, di riso, potete utilizzare il sider per togliere appunto questo impacco quindi bisogna anche un attimino ragionare prima di eh, e capire dove si può sbagliare prima di dire ok questo non fa per me ah e un'ultima cosa che mi sono dimenticata di dirvi ehm, che dà un tocco in più al vostro shampoo e che potete aggiungere al massimo una due gocce di olio essenziale non di più perché rischiate di ustionarvi il cuoio capelluto in base all'olio essenziale che andate ad operare Potete utilizzare, come vi dicevo, una o due gocce di olio essenziale di rosmarino, di salvia, olio essenziale di titri, di lavanda, di limone, che sono degli ottimi oli essenziali dalle mille proprietà e che sono veramente indicati proprio anche da massaggiare assieme allo shampoo. Quindi il tensio attivo che è presente nello shampoo fa anche da. Eh, aiuta a disperdere questi oli, quindi eh, mi raccomando mescolate anche con un dito oppure con eh, uno, una piccola forchettina il, um, il contenuto prima di appunto distribuire eh, questo shampoo su, sulla cute perché veramente um, il massaggio di 2-3 minuti che dedicate alla vostra testa, anche questi oli possono appunto iniziare ad agire sulla vostra cute e a stimolare il microciclo sanguigno. I capelli quando sono bagnati sono anche molto molto delicati, ricordatevi questo. Quindi io che ho i capelli adesso non sono così lunghi, ma anche quando li avevo più lunghi, l'unico momento in cui lì pettinavo da bagnati era quando distribuivo il balsamo, quindi prendevo la mia noce di balsamo, la distribuisco solo sulle lunghezze perché sulla cute avendo i capelli grassi meglio di no, se non voglio doverli rilavare dopo un giorno, e in quel momento utilizzando il famoso pettine a denti larghi di legno, vado a um, districare e a pettinare i miei capelli, è importantissimo non aggredirli in questa fase in cui loro sono veramente molto delicati.